Queste sono le KS900 Lite e rappresentano la scarpa appena lanciata da Decathlon sul mercato italiano marca Keep Run e possono essere utilizzate da tutti i podisse amatori che si avvicinano alla costa e vogliono davvero una scarpa ammortizzata ma al tempo stesso molto leggera. E per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa nella taglia 42 di 252 grammi drop 8 30 mm nel tallone 22 mm nell'avampiede anche se di fatto le specifiche di Kipran non sono eh, indicate su tutti i siti e di conseguenza questa è soltanto la nostra impressione piccola precisazione l'ho utilizzata in pista al lago di varese a gavirate dove tra l'altro c'era la squadra di calcio della nazionale australiana che mi ha comunque permesso di fare una mezza maratona intorno alla, alla pista, l'ho provata anche alla Keep Run Experience e in altre occasioni questa scarpa ci è stata fornita da Decathlon senza nessun compenso monetario e con Francesca abbiamo valutato le caratteristiche principali di questa scarpa Devo dire che è una scarpa che ha superato le aspettative eh, Decathlon ci ha dato la prova, la possibilità di provarle a Roma, durante un test organizzato ai dosso della maratona, la schiuma non sembrava abbondante. In realtà, poi in corsa si sono dimostrate delle compagne abbastanza affidabili e correrci è un risultato abbastanza piacevole. A livello di Tomai, è una scarpa davvero molto traspirante. Abbiamo apprezzato tantissimo questa Tomai in mesh molto leggero. Ha anche i lacci, che comunque si allacciano davvero molto bene. C'è uno spazio nell'avampiede discreto e inoltre questa scarpa ha un tallone che vi consente comunque una buona stabilità. Di fatto si piega ma comunque la conchiglia vi consente di non pronare. La tomaia è molto comoda, la parte migliore di questa scarpa a mio parere è decisamente la calzata. La calzata è proprio comoda, è avvolgente, tomaia morbida ed è traspirante. In più in questa linguetta c'è una leggera imbottitura che non fa sentire i lacci, sono abbastanza sottili e piatti. Non c'è bisogno di stringerle fortissimo perché appunto la, la tenuta è già buona e la calzata è abbastanza precisa. Consiglio personalmente lo stesso numero, di conseguenza anche al piede e anche il tallone ha una parte imbottita, protettiva per il tendine d'achille e con una punta rialzata eh, un po' in stile oca per capirci che eh, va a evitare lo sfregamento. Ho anche apprezzato la linguetta che è comunque molto morbida e vi consente, lo dico sempre, di tenere il piede ben coccolato e nelle camminate serali, ma anche nei giorni successivi all'evento eh, Kipran l'abbiamo apprezzata proprio per quello. Sì, è una scarpa veramente comodissima per camminare, Dopo la prova di corsa che abbiamo fatto appunto invitati da Decathlon le ho usate anch'io per camminare anche in casa, in giardino, in piscina o sulla ciclabile. Per camminare sono davvero comodissime, traspiranti, per cui anche nelle giornate calde sono state davvero confortevoli. Un'ottima calzata, morbide e leggere, quindi è una scarpa che potresti usare anche da passeggio. A livello di schiuma utilizza un'intersuola M-Foam. Cushion, che è la stessa presente sul modello KS900 non light che abbiamo apprezzato, testato e recensito l'anno scorso. Dal mio punto di vista, mancando una quantità di schiuma eh, rispetto a quel modello, con questa scarpa sentirete un contatto al terreno più importante. Allora, l'intersuola è schiumosa, è abbastanza morbida, molto più morbida di quanto mi aspettassi, non è abbondante. Ecco, a differenza di quanto mi aspettavo inizialmente, non c'è tantissima schiuma quindi mh, ammortizza bene mh, ammortizza bene molto probabilmente dei pesi non molto importanti quindi io la consiglierei dai 70 kg in giù eh, proprio perché soprattutto nell'avampiede eh, lo, lo spessore è poco la schiuma ammortizza bene è morbida e confortevole ma eh, con dei pesi più importanti rischia di essere troppo compressa e poi di non attutire abbastanza bene l'impatto. Secondo me questa scarpa potrebbe essere adatta a tutti coloro i quali volessero iniziare a correre. Dal mio punto di vista la si può portare anche a ritmi veloci però ovviamente questo dipende dal vostro motore. Con la sua leggerezza perché poi è la caratteristica fondamentale di questa scarpa promossa anche da Decathlon partendo con dei lenti perché è una scarpa pensata per dei ritmi lenti e per delle corse lunghe eh, è possibile anche spingere un po' di più con una, ottenendo comunque una buona reazione eh, una buona risposta da parte del, dell'intersuola che quando bisogna alzare un po' il ritmo risponde mm, sicuramente abbastanza reattiva per essere una scarpa concepita per lenti tra l'altro sarebbe davvero morbido se vi iscrivesse al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa sono stato un po' latitante sui video lunghi ma riprenderò molto rapidamente uno degli aspetti preferiti di questa scarpa è sicuramente il battistrada che ha una quantità di gomma importante su tutta eh, la superficie al tempo stesso è molto leggera e di conseguenza pur essendo durevole non aumenterà il peso del, della scarpa stessa che come ho già detto vi consente di fatto di correre a ritmi abbastanza importanti e sicuramente anche lentamente. Battistrada è davvero top, eh, intanto è abbondante, eh, magari alza un po' il peso di questa scarpa che però è stata alleggerita in altre componenti quindi in definitiva risulta comunque una scarpa leggera, decisamente leggera per essere da lento. Il battistrada copre non solo i punti di maggiore usura, quindi i classici punti d'appoggio sia nel tallone sia nell'avampiede ma copre davvero tutta, tutta la parte dell'intersuola. Tra l'altro ha delle ottime scanalature, magari sullo sterato qualche sassolino si infila, però è, è, davvero, è davvero ben protetto ed è una bella gomma che tiene, tiene bene sull'asfalto. Sull Con Francesca abbiamo poi apprezzato il fatto che nei cambi di direzione proprio per la stabilità della scarpa stessa riuscirete a correre anche curve a 90 gradi, chiaramente non è pensata per correre velocemente, ma se dovesse piovere non lo auguro, questa scarpa secondo me potrebbe essere davvero una soluzione ideale. Abbiamo fatto anche dei brevi tratti di, di percorso sterrato dove il battistrada teneva bene, tenuto bene anche in curva. L'altezza dal suolo non è importante come in altri modelli, in particolare in altri modelli da lento che sono pensati per essere più stabili e più ammortizzanti anche per corse lunghe. Queste sono abbastanza basse e di conseguenza anche la, la tenuta nelle curve e i cambi di direzione effetti, effettivamente era efficace. La scarpa è già abbastanza stabile ma di fatto si può cambiare la soletta, cosa che vi consentirebbe in teoria di utilizzare dei plantari personalizzati, aspetto non trascurabile perché i plantari pesano tra i 30 e i 40 grammi e con questa scarpa comunque riuscirete a correre in maniera molto leggera, tra virgolette, proprio grazie al fatto che la configurazione della scarpa stessa è pensata per chi pesa meno di 70 kg. In conclusione non la raccomando al podista amatore voluto, ma soltanto a chi volesse iniziare a correre, anche perché la scarpa di fatto non vi consente di correre super velocemente rispetto ad altri modelli, anche quelli che testeremo con Francesca nei prossimi giorni, ma al tempo stesso questa scarpa, che ha un prezzo comunque accessibile, ma una qualità interessante, potreste sicuramente utilizzarla per tutte le corse lente e rigeneranti, anche se comunque... Potrebbe anche essere utilizzata come scarpa unica soprattutto per chi volesse iniziare a correre. Nei prossimi giorni faremo la recensione della KD900 che invece secondo me rappresentano una scarpa eccezionale come rapporto qualità-prezzo. Sono davvero molto curiosa di provarle e un po' a tutti i ritmi perché è una scarpa senza carbonio ma molto leggera con una forma dell'intersuola molto particolare e vedremo come si comporta poi. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e come al solito vado a dar, da mangiare al coniglio anche se sono al lago di Varese. Ciao alla prossima. Ciao a tutti.